Ornella Muti tradì il marito con Adriano Celentano. Ornella Muti ha tradito una sola volta. Ornella Muti ha tradito una sola volta nella sua vita e l'ha fatto con Adriano Celentano, vittima suo marito Federico Facchinetti. A raccontarlo è la stessa Francesca Rivelli in un'intervista rilasciata al Messaggero. La bellissima attrice romana ha poi rivelato il segreto che la rende ancora una delle donne più desiderate del cinema, nonostante le sue 62 primavere.